ciao a tutti oggi prepareremo le tagliatelle con crema di gorgonzola e prosciutto il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa gli ingredienti sono tagliatelle gorgonzola piccante gorgonzola dolce formaggio spalmabile prosciutto cotto latte parmigiano grattugiato sale pepe prezzemolo e acqua diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il prosciutto che abbiamo tagliato a pezzettini, il formaggio spalmabile, il latte e il pepe. Chiudiamo con il coperchio e il misurino. E azioniamo il bimbi per 50 secondi, a velocità 5. Torniamo un po' sul fondo del boccale. Aggiungiamo il gorgonzola dolce. il gorgonzola piccante. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo cuocere per 5 minuti, 80 gradi, velocità 3. La nostra crema di gorgonzola e prosciutto è pronta, trasferiamola in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, versiamo all'interno l'acqua. E il sale. Mi raccomando non mettete troppo sale perché la crema di gorgonzola e prosciutto è già abbastanza saporita. Chiudiamo con il coperchio il misurino e portiamo a ebollizione l'acqua in 7 minuti 100 gradi, velocità 1. Aggiungiamo la pasta. La facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro, nel nostro caso 7 minuti, 100 gradi, anti velocità soft. Se durante la cottura doveste uscire dell'acqua dal foro del coperchio abbassate la temperatura a 95 gradi. Come potete notare l'acqua non fuoriuscirà più dal foro. La pasta è cotta, adesso la scolleremo e andremo a condirla con la crema di gorgonzola e prosciutto e poi la spolverizzeremo col parmigiano e il prezzemolo. Tagliatelle con crema al gorgonzola e prosciutto. Grazie e alla prossima ricetta.